Ciao, sono Marco, a spasso col fedele amico a quattro zampe, nel posto che preferisco più di tutti. Durante questi due passi voglio fare ancora un po' di formazione off-road, una piccola pillola molto breve. Sarà capitato, e se non è capitato certamente capiterà, di essere attaccati, intendo dire verbalmente, ovviamente, da qualcuno, uomo, donna, qualunque persona sia, può capitare. Bene, devi sapere che quando ti succede di essere attaccato o attaccata, quella persona, il tuo interlocutore, sta mettendo l'esito della vostra relazione nelle tue mani, perché dico questo? Perché lui il primo passo, o lei intendo dire, il primo passo l'ha già fatto ed è sbagliato comunque di base, quindi state ora a questo punto migliorare o deteriorare ulteriormente la situazione. Perché ti dico? che dipende da te per il semplice motivo che ora è tutto veramente nelle tue mani hai l'opportunità in ogni caso di migliorare la relazione con questa persona il fatto che la persona attacca verbalmente significa che sta vivendo un disagio piccolo o grande che sia comunque sta eh, sentendo una forma di paura quindi attacca tu puoi dimostrare di essere più forte di non avere paura, risolvendo la situazione, tentando di capire, di comprendere. Guarda che è molto importante quello che ti sto dicendo, per il semplice motivo, che tu puoi trasformare una situazione negativa in positiva, con grandi vantaggi, grandissimi vantaggi. Vantaggi ovviamente per la qualità della relazione con questa persona, con il tuo interlocutore devi cercare di comprendere che cos'è che spaventa, spaventa questa persona Scusa, al fiatone non ho più vent'anni devi cercare di comprendere che cos'è che spaventa questa persona magari glielo puoi anche chiedere che cos'è che ti spaventa veramente magari se è una persona molto paurosa si altererà ancora di più probabilmente perché ha paura di apparire una persona paurosa eh? questo è sottile ha paura di apparire una persona a paura e quindi attaccherà ancora di più negando il fatto che la sua ira, il suo attacco sia originato da una paura interiore e vada bene che questo è sempre così sempre così è tutto originato da una paura interiore quindi tu puoi rivoltare la situazione perché te lo ripeto nelle tue mani puoi rivoltare la situazione dargli una piega positiva eh, dimostrando che sei comprensivo, comprensiva ovviamente, e non hai paura di essere frainteso, di non essere abbastanza, di non aver compreso la situazione, di qualunque cosa, tu non hai paura. È molto importante questo anche per la tua crescita personale. Se vuoi domandarmi qualcosa di specifico su questo, scrivilo nello spazio dei commenti, non c'è problema. Mi piace relazionarmi con le persone, non ho paura di farlo. Io e il fedele amico a quattro zampe, qui davanti, vedi? Eccolo lì, si vede? Sì. Continuiamo la nostra bella passeggiata e ti saluto con un abbraccio. Ciao!